Ci siamo, ci siamo, saliamo, saliamo, saliamo questa volta in orario. Sì. Mm. Aspetta, che poi dicono di qua, di qua, e poi io mi perdo. Ah no, guido io, voglio salire io sulla nave. Come state? Devo anche urlare perché c'è casino, non si sente. Uh, bene, ormai siamo guarni, ci siamo su non l'abbiamo perso, siamo arrivati per tempo ho pure guidato io a salire sulla nave un'emozione incredibile ho detto se poi non, non riesco a entrare se poi non riesco a sistemare invece è tutto perfetto, lo so sono una guidatrice provetta eh.